Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia barese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola rimacinata, acqua, una patata lessa, olio, lievito di birra fresco, zucchero, sale, pomodori piccadilli, olive, origano, sale, pepe e olio QB. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la patata che abbiamo già lessato, la semola, la farina di tipo 0, l'olio il sale. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, ungiamolo bene, posizioniamo in una teglia unta con olio e lasciamo lievitare in forno spento per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il nostro impasto, abbiamo unto con abbondante olio una teglia per pizza andiamo nella teglia e la allarghiamo con le mani una volta stesa posizioniamo i pomodorini le olive mettiamo un po di origano un po di pepe nero un po di sale con un filo d'olio adesso lasciamola lievitare in forno spento per un'altra ora trascorso un'ora abbiamo ripreso la nostra focaccia dal forno e adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 40 minuti La focaccia è cotta, serviamola. Focaccia barese. Grazie e alla prossima ricetta.